Oggi voglio darvi degli strumenti per poter far crescere il vostro canale YouTube. Per far crescere il proprio canale YouTube bisogna innanzitutto prefissarsi degli obiettivi e valutarne il rendimento. Bisogna sviluppare contenuti e strategie di programmazione. Insomma, improvvisarsi su YouTube non è la cosa migliore. E bisogna adottare quelle che vengono chiamate le best practice per raggiungere quelli che sono gli obiettivi prefissati. Oltre a valutare il canale in sé, bisogna inoltre analizzarne il ruolo nel contesto più ampio di quello che è l'ecosistema YouTube. E bisogna porsi continuamente delle domande. Ad esempio, chi guarda il mio canale? Chi voglio che guardi il mio canale YouTube? Quali contenuti posso dare per creare valore? Come posso invogliare gli spettatori a tornare a guardare il mio canale? E inoltre in che modo i contenuti del mio canale attirano gli inserzionisti? Quindi in che modo il mio canale può generare delle entrate? Vi ricordo per chi non l'avesse già visto che abbiamo fatto un video nel quale parliamo di quelli che sono gli attori di questo ecosistema YouTube. È molto importante conoscerli per poter capire come ottimizzare il proprio canale YouTube. Ecco, questi sono solo alcuni dei fattori che possono essere valutati nel corso dell'evoluzione di un canale. Quando poi le esigenze di un canale diventano più complesse, allora occorre prendere in considerazione l'ipotesi di farsi aiutare da un team. Gestire un canale è davvero un'opportunità grandissima per la propria azienda, per i propri prodotti, per i propri servizi ed è un mondo affascinante che non riguarda soltanto il canale ma si ripercuote sull'intero ecosistema che è YouTube. Infatti il successo di ogni singolo attore di questo ecosistema si ripercuote su tutti gli altri. È una community in continua espansione, è una community interattiva nella quale si possono creare contenuti e creare contenuti e marketing. Quindi in questo momento è quasi impensabile non utilizzare YouTube nella propria strategia di marketing. Se stai pensando di integrare YouTube nella tua strategia di marketing o se hai necessità di far crescere il tuo canale, nei commenti sotto il video trovi un link per poter accedere a una nostra consulenza gratuita. Sapremo come aiutarti nel giusto modo. Alla prossima!